Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video, come potete vedere oggi non sono solo, abbiamo fatto una collaborazione molto speciale con Paolo, del canale Paolo Channel. Ciao a tutti, Allora, abbiamo pensato, siccome ci troviamo in un momento difficile, stiamo pure belli distanti, di eh, farci le domande a distanza in questa videochiamata. Lui farà 10 domande a me. Nel suo canale e io farò 10 domande a lui sul mio. Quindi, quando avete finito di guardare, mi raccomando, andate sul suo canale o sul suo video. Troverete entrambe le cose in descrizione. È un canale molto bello dove ci sono molti Mh, bang, vero Paolo? È vero, ce ne sono tanti ultimamente, sì, e anche qualche blog. Esatto. E poi qualche altro contenuto che mi sono perso? O più o meno sì. questo? Eh, faccio qualche spacchettamento vario. Mystery box. Ah, ecco. Qualche video spesa. Un po' di tutto, insomma. Comunque un bel canale ci si sente proprio a casa. Quindi, Grazie mille. per farvelo conoscere un po' meglio, intanto andiamo con le domande. L'ho scritto io. Va bene. Sono pronto. Oh. <ride> Nome nome è Paolo età eh, questa non mi ricordo <ride> 43 nome del tuo canale Paolo Channel perché dovrebbero iscriversi al, suo canale? al tuo canale? perché sono bello <ride> no perché sono io sono, <ride> sono spontaneo faccio vedere quello che mi piace cerco di fare sorridere per quel che si può in questo periodo. Vero, vero, confermo. Cerco di dare un po' di serenità, ecco qua, con la mia stupid stupidità, <ride> tra virgolette. <ride> vero, vero. E perché ci si dovrebbe iscrivere al tuo canale, secondo te? Ah, proprio così, una risposta sì. secca? Mm. <ride> sì. Perché è rilassante. Mi sembra ah. un'ottima motivazione, soprattutto in questo periodo. Esatto, esatto. Qual è il gelato più strano che tu abbia mai mangiato? Ah, quello che è ho... più strano? Sì. Il gelato al mais. Al mais? Sì, cioè, l'abbiamo fatto noi, però Mi solo è... Un... perché è stato bocciato, non era... Ah, ma quello dico è più strano che ho mangiato. Sapeva. Il primo che mi è venuto in mente. Di cosa sapeva? Eh, praticamente... Sai il mais dolce delle scatolette? Non so se l'hai mai mangiato. Mezza volta, forse. Eh, sa, <coughs> sa di que quel gusto lì. Il mais delle scatolette. Il che <ride> sul gelato forse non ci sta. <ride> diciamo era particolare, ecco. Sì. Questo è difficile, eh? Pizza oh, sì. o sushi? Difficile? No, per me è, è semplicissima. Pizza, pizza. Eh. Non amo il sushi, no. Mm, peccato. <ride> Una cosa che ti rende felice qual è? Una cosa che mi rende felice? Questa è più difficile. <ride> no, no eh, vedere le persone a me care felici, rende felice anche a me. Anche se io sto male, ma se loro sono sereni, sono felici, sono felice anch'io. E o non è da iscriversi al canale, ragazzi? <ride> ma è, è vero, eh, mi, pare, mi, mi pare il minimo sindacale, proprio. Sono fel sereni, felici loro lo sono anch'io? Se avessi un milione di, eri, di euro, cosa faresti? Allora, due cose. Però la primissima... Eh, eh, forse nessuno ci crederà comunque aiutare le persone vicino a me le persone più care se hanno dei, dei debiti queste cose qui sistemo loro e poi col resto io faccio viaggio vado dappertutto mi diverto ah. sì viaggiare è comunque la cosa più bella per me infatti appena finirà quella cosa innominabile cosa faremo noi? Eh, andremo a mangiare insieme. <ride> eh. Giusto? Giusto. Eh sì. Eh. Qual è un VIP con cui vorresti una foto o anche con cui hai una foto, se hai avuto la fortuna di... di averla? No, foto con VIP non ne ho. Con chi vorrei averla? Sono tanti. Posso dire un nome femminile, un nome maschile? Quanti ne vuoi? Quanti... No, ho un elenco lunghissimo. No, vabbè, dico, eh, per quanto riguarda versione femminile, Belen, Belen Rodriguez, però è combattuta con Maria De Filippi, eh? due tipi completamente diversi, però, forse più Maria, ti dico. Eh? Maria De Filippi, dico... per bravura o per gusto? No, per bravura, secondo me è una persona speciale. Ma ci so, ha fatto... Riappacificare veramente le persone che sembra. Sì. Secondo me è una persona speciale. E per quanto riguarda la parte maschile, perché il mio mito è ultimo il cantante, ah, non lo conosco benissimo, però so che la mia insegnante sta innamorando dei suoi testi. Sei, sì. sei saltato un attimo, ecco, ti eri bloccato per un secondo. Mm. Ripetiamo, casomai non si sarà sentita. Dicevo che non lo conosco granché io ancora. Ah, però okay, so che l'insegnante lo apprezza, quindi prevedo che a breve mi sarà assegnato qualcosa di ultimo okay. da cantare a me, a me piace molto. Ultimo è Maria De Filippi, ecco qua. Quindi eh, non si sa mai, bene, ultimo, Maria De Filippi, se guardano questo video, sappiate che <ride> oh, vuole una foto con voi. Spero. Lo spero per tema, ma... Noi ci proviamo. Certo. Tuttare il nuovo, C'è cioè. un artista o canzone che ascolti particolarmente in quest'ultimo periodo, o anche più di uno? <ride> Ultimo. <ride> Ultimo. E anche, ho riscoperto, diciamo, Céline Dion e hey I Queen. Ecco, questi tre. Bravo ragazzo, ottimi <ride> gusti, sì. eh, tutti completamente diversi tra loro. Però ultimo, Queen e Selin, anch'io sono così. Eh. Cioè, non credere, sì. racconto un piccolo: ne ha detto tanto, siamo stati bravi. Non è lunghissimo, quindi si può chiacchierare ancora un po'. Eh, esatto, quando ma... ero piccolo, ero strafissato con uh, Max Pezzalli. Credo che tutti mi adiassero perché parlavo solo io. Eh cioè, no, anche a me, anche a me. Eh, che stavamo dicendo? Eh, <ride> oddio, parlavamo di musica? No, ci siamo già passati ad altro? Ah, stavo raccontando, per... mi è venuto in mente di quanto la gente mi odiasse in adolescenza, perché io ero in fissa totale con Max. O, 8, 8, 8, 3, Max, no, ma anche io, mio fratello, c'eravamo pazzi, tut, tutto il giorno, come si mette silenzioso questo cosa. Adesso purtroppo non è che lungi da me voler parlare male, però il nuovo genere che ha intrapreso proprio non fa per me, rimangono comunque dei bellissimi ricordi legati a lui, però finirà lì. Quindi questo per dire che poi crescendo, grazie tra virgolette anche a sto cambio musicale, mi sono approcciato a più artisti un po' da solo, un po' okay. eh, eh, grazie alla scuola che mi ha fatto conoscere un sacco di... A questo proposito... se mi autopubblicizzo nella collaborazione con noi Dai, ma vorrei è ricordare... Male, il <ride> vorrei ricordare che ho anche un secondo canale True Colors Music che è dedicato alla parte canora delle mie attività che eh, non si trova facilmente senza prima aver attivato il filtro canali quindi andate sulle tre stanchettine del motore di ricerca su YouTube e scrivete true world music perché altrimenti vi da tutti i video di Cindy Lober no, <ride> è, È vero, confermo ah, tranne il mio canale perché ho ancora 19 iscritti quindi aiutatemi a crescere soprattutto quelli che mi hanno chiesto di sentirmi cantare e con lì potete sentirmi cantare bene noi speriamo vivamente che questo video vi sia piaciuto vi ricordo di passare prima di tutto sul canale di Paolo, Paolo Channel, e poi pure grazie. sul mio musicale, trovate tutto in descrizione. Eh, speriamo che il tutto vi sia piaciuto, e con me, ma anche con Paolo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, un abbraccio a tutti! Ciao, grazie!